E eh vabbè, eh... sì. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su Cercando Stig, è il momento di portare. Un altro ospite sulla nostra dall'ara stradale. C'è chi dice eh, rischiando la blasfemia, che sia il Messia del sim Racing, forse anche per i capelli. Ragazzi, stasera ci abbiamo qui con noi Amos Laurito. Buonasera, buonasera Lunadix, buonasera a tutti. Come sto? Come mi vedi? Mi vedi bene? No, non ti vedo proprio perché non è partita la scena. Ecco, adesso te vedo, sbagliato ah, ecco. scena. <ride> Dalla regia ci sono stati dei problemi. Ecco, però adesso ti vedo. Mi vedi bene, eh? sono in forma. Sì, sì, però. Sei perfetto, adesso abbiamo avuto qualche problema tecnico nell'intro Per aumentare <ride> la rottura di scatole mia a lui Chi è che non conosce Amos? Insomma Chi, chi ha mai visto uh, un video solo di un motore Sicuramente gli è, gli è, apparso, uh, gli è apparso Amos 80.000 iscritti buono. su YouTube 60.000 mi pare su Twitch 20.000 su Instagram se non mi ricordo male 30.000, manco che conto più <ride> Ma nemmeno ieri era su ne, ne sa più lui di me Quindi ragazzi lo porteremo sulla nostra pista ma prima come al solito gli andiamo a fare qualche domandina di quelle eh, scrocchiarelle Di se vedete qui ho la, la busta con le domande che mi è stata fornita da una giuria internazionale oh, eh, Adesso lui no, come al solito ragazzi lui non sa nulla di quello che gli chiederò Qui ci sono proprio domande belle scritte, me le sono pure stampate perché ovviamente non me le sarei mai ricordate No perché me le sono scritte in italiano, se no mi, mi esce fuori il dialetto, a mia moglie mi rompe Dice no parli troppo romano Sei pronto? Sì, avvocato. Ah Ok, perfetto. Allora, domanda numero uno. Quasi tutti sanno che il tuo canale prima era un altro e dopo essere arrivato a oltre 50.000 iscritti hai dovuto ricominciare da zero. Ci spieghi dove si trova la forza di volontà per farlo, cosa che io non riuscirei mai a fare? Ma, eh... Cavolo, bella domanda, iniziamo subito alla grande. Allora, <ride> questo è veramente tatuaggio. Eh... <ride> sì, fa veramente. Eh, ho iniziato da zero e ho ricominciato da zero, fondamentalmente, però con delle basi naturalmente. Qualcuno mi ha continuato a seguire e non si è mai arreso, e però mi ha fatto cambiare tanto prospettiva. Eh, diciamo il cambiare canale, ovviamente per ovvie ragioni, rinascere da una fenice e diciamo che con la creazione del canale nuovo... Ho fatto capire e ben intendere che non si può uccidere una passione. Dunque o mi, amma mi ammazzano, ma <ride> fondamentalmente o sono ancora qui fisicamente, oppure sono ancora qui a far capire, far vedere che la passione per il motosport è... sta solo che crescendo veramente. Quindi eh, questo sarebbe il messaggio, non mollar mai e avere una passione che ti, che ti permette di far di scalare tante cose però molte cose sono cambiate da quel momento lì eh. mi, mi fido un po' meno delle persone mi fido um, credo. vado più diretto nell'esport, cosa che non facevo La, lo vecchio canale avevo addirittura video di wrestling eh, robe del genere e, era diventato qualcosa di, di, di, di più eh, che motorsport però poi mi sono focalizzato solo su motorsport stesso perché appunto ci sono nato a 5 anni con questa passione a me quella cosa mi ha proprio sconvolto quando vedi quel video che hai fatto con gli stessi numeri di iscritti che avevi nel momento in cui ti è sparito il canale io non lo sapevo questa cosa ma sconvolto io in quel momento ho pensato cioè la mia ammirazione è passata da 100 a 10.000 perché io non ce la farei mai sinceramente allora, altra domandina sempre per metterti a tuo agio eh, sei stato in Ferrari per tanti anni a prescindere dai dichiarazioni di facciata diciamo, non tue, eh, dico loro come viene considerato davvero il sim racing nell'ambiente delle gare vere? Allora, uh, a PlayStation... Ah, ecco, che perfetto. Grazie, <ride> ringraziamo Ferrari. Eh, Dai, per i, primi, I primi due anni, poi grazie al uh, lockdown, eh, le cose sono cambiate, perché a PlayStation tutti ci avevano a eh certo. casa o la volevano eh, durante il lockdown, quindi da lì le cose sono cambiate. Anzi, ti dico, gli ingegneri eh, di pista reali eh, o gli ingegneri di qualsiasi altro ruolo eh, lo vedono come un'opportunità per... Eh, anche per evadere o per sperimentare nuove cose. È una, è una cosa che in Ferrari ho visto, ho notato e mi ha fatto veramente tanto piacere. Eh, vedere persone, persone, ti faccio un esempio come Joe Clear che molti conosceranno, eh, essere molto interessate e approfondire anche la dinamica del, della mentalità di una persona, di, di un pilota virtuale, eh, mi ha fatto veramente tanto piacere. Piacere, mi ha dato speranza per questo sport virtuale. Altra domandina, sempre di questa, poi questa tra parentesi è pure particolare perché so tu che c'hai un bellissimo rapporto con F1. Anche qui, ah cioè, beh, diciamo, sì, ci sì. sono delle cose che, vabbè, comunque. Perché secondo te di fatto solo Formula 1 e MotoGP hanno una carriera offline fatta bene, con tutte le limitazioni e le mancanze, ma comunque coinvolgente? Perché le software house ormai puntano solo sull'online e sulla competizione e non ci fanno giocare in santa pace ognuno per conto suo? Quanto, qu quanto mi piacerebbe sapere la risposta. Ehm, diciamo che credo sia per, perché ormai è tutto improntato all'online, è tutto improntato ad acquistare anche qualcosa um, per l'online, cose di questo tipo. Ma questo eh, guardando altri tipi di giochi, non solo... Motorsport guarda. Eh, mi piacerebbe davvero che anche una un una settocorsa un competizione eh. uh, avessero una carriera fatta bene. Non una carriera che ti butto lì, ma sono semplicemente delle gare. Esatto. Eh, ed è un gran, gran peccato. Anche una, uno stile uno stile di carriera stile. Eh, con i rating capito? Mm -hmm. Però, offline sarebbe già un, una cosa meravigliosa, citando proprio ai racing, però anche ai racing, non è, off, non è offline, naturalmente. E Formula 1 con tutti i limiti, ha, ha dalla sua questa peculiarità, così come MotoGP. E addirittura gli ultimi Formula 1 mi hanno fatto amare ancora di più MotoGP e questa è una cosa <ride> Dio ringrazio le supercar che ne avevamo veramente tanto bisogno Assolutamente Infatti, Speriamo che ci siano anche quest'anno ah, ovviamente. Sì eh. ma devono esserci perché eh. se no non lo compro Esatto Adesso passiamo alla F1 reale Anche qui Vai. altra domanda facile Parlando di F1 reale se non sbaglio Questa è la mia supposizione se non sbaglio però mi pare di non sbagliare anche tu, come me, hai un'ammirazione per il talento di Hamilton. Assolutamente. Ok, facciamoci nuovi amici. Ti piacerebbe che finisse in Ferrari? Mm, sì, con una Ferrari vincente. Sarebbe meraviglioso vedere eh, Hamilton vincere un mondiale in Ferrari e vedere tutti quelli che scrivono cartonato su, sui social, eh, magari... Non so, quittare da, da, dai social <ride> o, oppure cambiare, cambiare, cambiare casacca, cambiare ehm, ovviamente opinione come è successo con Fettel. Eh? Io ricordo quando Fettel era in Red Bull perché era, erano i miei primi anni di social. Quante ne dicevano su Fettel arrivato in Ferrari? Eh, non farà bene. 2015 prima vittoria in Malesia. Sì. È un eroe. È il nuovo Messia. A proposito di Messia, eh. Guarda, mi piacerebbe solo per questo Allora, ti faccio l'ultima domanda eh, Anzi, no, non è vero, non è l'ultima Perché c'è una sotto la piega della pagina Non l'avevo vista Quali sono le passioni di Amos, se ce ne sono In cui non è prevista la benzina E, e non valgono i mezzi elettrici eh? Cioè, roba proprio in cui non ci sono le ruote Ah, cavolo eh, Perché se no ti stavo dicendo che con le mie ragazze Ultimamente stiamo guardando i disastri aerei Ah, eh, però lì pure <ride> ci <'è ride> sono i motori I motori, anche <ride> lì no Passo <ride> l'anima loro e, Allora <ride> Gioco, di, gioco da tavolo, senza dubbio è una delle cose che più mi piace mi piacerebbe tanto passare ore ed ore, ed ore, ed ore a, giocare, ehm, a giocare a giochi da tavolo anche giochi da tavolo online eh, in, qualche, in qualche modo con gli amici che magari non, non conosco fisicamente o non posso, non posso vedere, quindi virtualmente eh, questa è la cosa più, più che mi piace fare, altrimenti non posso dire andare fuori in macchina perché c'è benzina, e... <ride> <ride> altrimenti stare con i miei gatti, con la mia ragazza anche è anche una cosa molto bella. Uscire fuori e andare a, pre andare a prendere una bella boccata d'aria, oh, certo. ci sta, Adesso, questa è una cosa importante. Ok, eh, l'ultima domanda, questa la farò sempre, l'ho già fatta anche all'ingegner Matz. C'è. questa è opzionale, eh, questa è opzionale, cioè un'opzionale pure l'altra, però dico questa è proprio opzionale. C'è qualche progetto futuro di cui vuoi dare qualche piccola anticipazione, qualche sponsor, sì, qualche sponsor ciao, qualche spoiler? Uh, oddio, uh, ho qualche sponsorizzazione in ballo e soprattutto c'è un team di, di Formula 1 uh, che mi ha scritto, mi ha contattato per fare un evento e adesso al momento sto cercando... Personalmente, un team esport per eh, i racing, specialmente es, proprio solo per, per il racing. Quindi, questi sono più o meno i programmi. Ma il sogno nel cassetto rimane quello di farsi: tutte e 23 le tappe di Formula 1 eh, fisi fisicamente. Eh, a spese anche mie, non c'è problema. Quindi, bisogna avere un, un budget un economico, budget. un bel budget, ovviamente. E, e seguire da vicino. Mh, Ancora di più il motosport e eh, soprattutto anche il WEC del quale mi sono innamorato quest'anno. Non solo non per, non per Ferrari, ma proprio per l'LMH. Io, io da tre mesi sto guidando Se abbiamo fatto parte, caso. la LMDH, la BMW su E perché è l'unica che ci assomiglia. Adoro queste vetture. E l'anno prossimo sarà ancora meglio, quindi. Mi sto informando, sto googlando, googolando bene, bene, beh, ragazzi, eh, questo era Amos Laurito nelle domande scomode che ci prepara la nostra giuria internazionale, che ringraziamo sempre. Penso che adesso sia il momento di doverlo vedere alla guida. Dovete sapere che, ovviamente, in questo format la pista è sempre la stessa, cioè Magione, l'auto è sempre la stessa, cioè la dall'ara stradale. E io non gli ho mandato la mod, lui non ce l'ha, quindi adesso io gli passerò la mod. Lui ci avrà 22 minuti per fare il suo giro migliore. Non non so se hai visto le puntate precedenti cioè una eh, cioè so che l'hai vista però non so, che <ride> sì. non so se l'hai visto quel punto comunque dove ti piacerebbe metterti nel nostro tabellone visto che non sei una persona competitiva come tutti noi sappiamo allora davanti a mass punto bene <ride> <Okay>. <ride> punto è davanti anche al, al terzo invitato che non so chi è chi sia ma davanti anche a lui <ride> bene ragazzi è il momento di andare in pista Tutto regolare, tutto regolare. Devo vedere, lo, devo vedere lo sterzo. Ma non è vero che è sta roba? Ci scivola un po', tommà. che bella sta macchina. Anzi, ci sono stato anche passeggero. che ci penso. Zemmeno force feedback. Dove oh, vado? Mamma mia, Mazza che è sotto sterzo. Da dieci minuti che parlo con Diego. E già sono, sono il romano. Bello, Guardalo. Facciamo un po' l'ultimo stint si può cambiare niente ha detto eh, quindi a po 33 giri stimati figa eh, diciamo carburante giusto per, per 6 giri no eh, comunque è comunque ingolfata ci sua ingolfata e vabbè eh, sì 3 giri mi sa ancora dai dai dai dai Oh, belle! Calde le gomme adesso! E' la meno benzina adesso, dai. <ride> yeah. Dentro. L'ultima curva! Beh, grande Amos, eh, come ti sei trovato? Ti è piaciuta la macchina? Mamma mia, mamma mia, eh, consiglio, dovete farle cioè dovete distruggerle quelle gomme per farle andare in temperatura. Ma ah, con... scusa, che dai, consigli ai tuoi avversari futuri? Eh, sì, sì, li do, li do, li do perché sono veramente, sempre stato così. No, tutorial li, li amo. Bella macchina, bella, bravo, bravo, Jeremy, Jeremy Diego. bravo Ora ragazzi, la domanda è quanto ha girato Amos? Lui sa quanto ha girato, ma non si ricorderà sicuramente il tempo di mazzo, quindi non sa in che posizione si è messo. In classifica, dunque, vi eh, posso dire che Amos ha girato in un minuto, ecco fin qui. E questo era facile, diciamo. Perché riuscivano a andare sotto <ride> al minuto. Eh, insomma, eh, cambiavamo sport <ride> tutti quanti. 13 secondi e 0,32, quindi. E al momento sei il nostro Stig. Eh, complimenti! L'hai mattoriata con la macchina, sei stato veramente bravo. Mamma mia, è uno spettacolo, vedete guidare. L'ho distrutta qualche volta, su qual mm. qualche frasca ci sono andato. Però però mi sono divertito tanto. La macchina si fa guidare, che è un piacere. Veramente, ha veramente tanto grip bene bene, sono contento pure per la macchina perché sapevo che era una macchina molto veloce quindi sai su un circuito così stretto però alla fine la combo secondo me funziona è molto divertente sì, ma poi salta anche bene sui cordoli eh. è proprio divertente, bravo sì potenza giusta secondo me questa pista poi, poi faremo anche le gare con le formuline qui eh assolutamente lo eh dico beh, ci sta eh ci sta <ride> beh ragazzi io spero che vi siete divertiti ringrazio Amos per la partecipazione per la pazienza mi raccomando vabbè ragazzi inutile lo dico io perché se conoscete me di sicuro conoscete lui comunque eh, andatelo a seguire su YouTube, Instagram, Twitch troverete tutti i link qui in descrizione al video Amos, grazie di tutto, grazie della ah, pazienza. Guardati. E vedremo se nei prossimi ospiti qualcuno riuscirà a battere il mitico Amos. Speriamo di no. Sempre perché non è competitivo. No, no. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao.